Oh. Ah, siamo arrivati in orario Attenzione. Attenzione Il treno regionale 4, 1, 6, 6, Un coglione di treno merda Italia delle ore 16.48 È in ritardo di tantissimi minuti Ci scusiamo per il disagio Anzi no, non ce ne frega un Ma cazzo ah, ah, ah coglione bastardo